Questa è una nuova avventura piena di segreti magici che dovremo scoprire tutti quanti insieme, infatti guardate il video fino alla fine, vedete già da questo bioma si può ben capire, a parte questi ragni che si muovono in modo totalmente strano, si può già capire che questo posto non è normale perché ci sono delle ossa che escono dal terreno, evidentemente sono tipo dei reperti gerografici fridici, e praticamente... Dobbiamo scoprire tutti i segreti che ci sono all'interno di questa landa desolata Piena di segreti appunto Perché ce ne sono tantissimi Tipo appunto uno di questi segreti è il perché ci sono degli scheletri Di creature enormi Provenienti probabilmente da epoche molto molto distanti Su questo posto qua, su questa pianura qua Chi lo sa Invece andiamo da questa parte e vediamo un attimo Che cosa si cela qua dietro E in effetti sapete cosa dovremmo fare? Dovremmo anche farci una base Una base dove poterci proteggere e deve poter riuscire a rifocillarci nel caso siamo in pericolo, no? Dobbiamo immediatamente entrare dentro la base se siamo in pericolo. Qua ci sono delle mucche, io direi di ucciderne alcune perché qua come ben vedete abbiamo solamente 5 cuori, il che è molto pericoloso. Infatti se vedete io, non so se si vede, sì ma sono già morto una volta lì. Terribile è stato terribile. È stato tipo um, um, uno, uno zombie credo mi avesse ucciso Non lo so perché ero comunque in pausa Però comunque qualcuno mi ha ucciso Ne sono sicuro perché sono morto allora da questa parte vediamo un attimo eccolo qua Allora, qua ci sono delle pecore le pecore ci servono assolutamente ed immediatamente in realtà per fare immediatamente appunto la lana perché la lana serve per il letto e il letto serve per eh, far schippare la notte però dammi dammi dammi ok perfetto ho già tre di lana ragazzi cioè siamo fortunatissimi adesso cos'altro dobbiamo fare dobbiamo andare in una caverna perché in una caverna troveremo le cose più utili che ci possano essere su questo minecraft magico ma ci sono queste erbacce schifose che continuano a mettersi nel mio sedere e non solo Ah ci picchia, sono troppo, sono lunghissime, entrano davvero dappertutto, questa cosa è troppo troppo ambigua comunque, dovrei smetterla di dirla, perché cioè nel senso entrano dovunque, vabbè basta, lasciamo perdere, non voglio nemmeno spiegare una cosa del genere, ma scusate io mi chiedo, mi, mi faccio una domanda spontanea, ma ci sono delle caverne qua vero? Perché a me non sembra ancora che ce ne sia stata nemmeno una e io non ho ancora la pietra in tutto ciò. Ma ci sono le caverne in questo mondo segretoso oppure no? A parte gli scheletri, che vabbè, gli, cioè gli scheletri di, di gente molto grande, come ben vedete. Queste sono le costole di un gigante. Sapete bene ora come sono fatti Attack on Titan: i giganti di Attack on Titan. Oltre che ai muscoli, ovviamente avranno anche uno scheletro. Um, bene, sto per morire di fame, il che è male, ovviamente. <ride> Non penso sia buono questo affatto Oppure buono, non so voi Decidete un po' voi come com dovrebbe essere Comunque, io vedo che si vede veramente poco all'orizzonte Ma secondo me è perché È proprio perché ci sono pochi segreti Che, che si vede poco all'orizzonte E... Spero che non vi dia fastidio Dai, non, non credo, ci speriamo di no Comunque scrivetemi nei commenti se vi dà fastidio Così almeno magari cerco... Toglierlo. Ah beh, alleluia, eh, cavolo, Cioè, c'è cioè, cioè messo di tempo, no? Sono stato solamente tre ore per cercare una cavolo di cosa Mi sono spaventato per la minimappa un attimo là sopra Perché avete visto, si è mossa in modo molto particolare e strano Il che è male, ovviamente, perché se si muove così e io mi prendo gli infarti Come se stessimo giocando a un gioco horror, non va bene Però qua posso farmi una fornace che è perfettamente utile ai fini di... Ma che caspita, è sta roba? Crafting calculator... Eh? <ride> calculator, vabbè. Ok, va bene. La prendo. Comunque grazie mille della crafting calculator... No, seriamente. Però io voglio capire cos'è questa cosa. Vedete, questo è uno dei segreti di cui vi stavo parlando. Oddio, troppo vicini. Uh, sì... Ho capito. Se voi sapete come si utilizza questa cosa... Per favore scrivetemelo perché io ho capito ben poco di tutto ciò Ok ho dovuto mettere le luci dinamiche Se no era un casino Poi abbiamo già trovato del ferro Il che è molto utile perché il ferro ci aiuta a sopravvivere molto di più Rispetto ad un classico pietro <ride> Perché sto parlando così? Non sono, non credo di essere molto normale Però comunque forse dovrei, forse magari Potrebbe anche essere una buona idea Parlare con uno psichiatra Forse potrebbe darsi che magari mi possa aiutare un attimo Dato che comunque ho delle Oh mio Santa Marianna ma chi caspita C'è No, ma... No, no, no Sto qua fa male, raga Allora, bisogna attuare delle strategie utili Ai fini di non scattarci Perché qua, purtroppo È eh, meno male delle strategie Ok, sono ritornato su Allora, io ho visto degli scheletri Ma questi scheletri non mi fanno paura Perché adesso, amici miei Occhioni che mi state guardando? Sì, sto parlando proprio con te, proprio con te che mi stai guardando in questo momento. Dovremmo craftarci no, non il piccone, una spada, una spada perché così possiamo andare a distruggere quegli schifo Così! Quanto li ho di cosa devo craftare ancora? Ancora un'ascia e poi basta. Perché così, ok, perfetto. Adesso lascia, con lascia, prendiamo questa e adesso andiamo a distruggerli. Prima dobbiamo attirarli, però dobbiamo attuare questa strategia di attiramento. Se no, come potremmo fare per sconfiggerli in un altro modo? Beh, vedete, comunque lì c'è il buio più totale che è meglio non andarci. Uh, ciao, zombie, M male idea, brutta idea, brutta, no, no, no, brutta idea, male idea, male idea. Ennesimo! Dobbiamo stare super attenti, raga, Perché questo non è mica un gioco da ragazzi. E C'è sto cavolo di pipistrello che mi si mette in mezzo alle palle. Oh. <ride> State scherzando, vero? Ma io sono letteralmente addosso ad un creeper. Oh mio dio, ti prego. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a sopravvivere almeno altri tre minuti. Cioè, forse tre minuti è già troppo, magari. Non so. E effettivamente dovremmo craftarci tipo un'armatura in ferro. Provvedo immediatamente. Ma io mi sto chiedendo, ma ci sono dei modi per recuperare vita? Perché io veramente ci muoio qua, no? ma non è... Cioè, raga, non sto scherzando, ma è impossibile da sopravvivere sto cavolo di coso. Anche perché se ci sono solo cinque cuori, con la difficoltà di Minecraft, e eh, non... Eh, almeno personalmente non è che sono capaci di giocare, non è che sono il pro, non è che sono dream. Cioè, scusatemi tanto, non mi chiamo dream... Se mi fossi chiamato Dream avrei fatto le speedrun E le live su Twitch Ma non sono Dream Non, non sono. So, vi paio Dream Io no Io sono Dunis. Inizio sempre con la D Ma è totalmente diverso ovviamente Quindi non capisco perché La gente deve pensare che io sia Dream E che io sia capace di sopravvivere così tanto su Minecraft Cioè veramente questa è una mancanza di rispetto Nei confronti sia di Dream che di me E il mio amico Dream approverebbe v Vero Dream? No c'è un creeper No, seriamente, ragazzi, c'è un Ah, Almeno il pipistrello è morto. È ciò che si meritava quel bastino. Mm, ok? Perché volevo dire tante cose brutte, ma alla fine non gliele dette perché non posso, no? sono su YouTube e non posso. Però qua c'è un... Avete visto un'esperienza viola? Qua c'è un ragno, un po' cattivo, che si arrampica un po' in modo strano. Ma è sempre bravo, lui è un mio amico, mh, che è morto per ora. È su Minecraft, ovviamente. E mi sembra ovvio che sia su Minecraft Ma papà, scusate ma come mai non distruggono niente Io ora mi rendo conto che i creeper non distruggono E questa cosa non me la spiego Ma ho disattivato qualcosa io Come? Perché non distruggono Allora perfetto così Stiamo uscendo fuori dalla cavernina Adesso dobbiamo un attimo scongiurare tutta questa situazione No, scherzavo, ritorniamo immediatamente dentro eh, per, No, allora, facciamo così Ci craftiamo prima di tutto Ok, perfetto, ce l'avevamo già la crafting table Quindi sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci il letto e dormire Semplicemente, non è difficile Il letto così No, il letto ci facciamo Perché potevo farmi anche la tenda Però che schifo la tenda, io non voglio la tenda Voglio qualcos'altro Ok, perfetto, adesso prendo il letto Dammi il letto, dammi il letto Posso uscire No Scherzavo Dormo in caverna Guardate Preferisco <ride> Ok perfetto Adesso Ho anche una torcia Ai piedi miei Così almeno mi si bruciano Le Sole dei piedi Non so come si chiamano <ride> E vabbè qu Quelle robe là E quindi adesso so Posso sopravvivere Oh ciao scheletrino Adesso puoi morire per favore No perché stai rompendo le scatole Vabbè sentite A me non Che cosa me ne frega a me Ah uccido altre pecore Non perché io sia cattivo eh, Ma perché praticamente Ci serve sia il cibo Che ovviamente la lana e comunque se ci pensate noi siamo veramente terribili come esseri umani perché distruggiamo tutto Vabbè però eh, la mangio, mangio anche io la carne nel senso che è buona ovviamente la carne Però allo stesso tempo boh c'è cioè, un po' strano a pensare che comunque ammazziamo tutte le specie che ci sono Vabbè comunque ovviamente non ha un pensiero così a caso eh Cioè, nel senso non, non sto accusando nessuno niente, né niente cioè nel senso è un po' così a caso quindi mm. Nessuno si offenda Adesso invece andiamo su questa montagna Su questa montagna magari possiamo anche costruirci Qualcosa di magico, magico Come per esempio una casa Che possa assolutamente soddisfare Le nostre esigenze di persone Le quali hanno chiaramente delle esigenze Perché noi persone, le persone in generale Hanno delle esigenze, no? Tipo tu hai un'esigenza Tu che mi stai guardando, tipo tu Scrivi qual è la tua esigenza un po' Uh, un'esigenza però potrebbe essere una cosa privata ora che ci penso vabbè se non è privata scrivimi le esigenze altrimenti scrivimi se ti piace se tu mangi la carne oppure no la mangi la carne oppure no sotto nei commenti cioè sì o no è molto semplice da scrivere e, invece sopra qua vediamo un attimo se riesco a salire perché insomma ci ho messo mezz'ora per arrivare qua sopra non c'è un caffè di niente, noi invece vedete che invece si fa bene ad esplorare bene e a stravolgere gli orizzonti a scalare le montagne per trovare le cose più mistiche perché effettivamente poi dopo chi cerca trova. Come dice il proverbio. Sto dicendo, raga? Non ci credo nemmeno io alle cose che sto dicendo. Però in questo caso è vero. Chi cerca, trova. Eh, scusatemi. Eh, cioè nel senso io ho cercato e ho trovato. Cioè eh, mi sembra ovvio. Infatti guardate che bello che sono dentro il villaggio che trovo. Ma comunque io sono bellissimo. Cioè non per dire... <ride> ok, scherzo, cioè sto scherzando. Eh, cioè nel senso... Non sto scherzando sul fatto che sono bellissimo. Però sto scherzando a complimentarmi da solo. Uh, questo sì, perché... Di solito non si Cioè qualcun altro dovrebbe complimentarsi Con te sul fatto che magari sei bello Non che tu da solo Dici che sei bello Però io lo faccio perché Comunque penso di essere bello eh, nel senso ognuno pensare Proprie cose Tipo anche tu pensi di essere bello Vero spero di sì Perché è così che ci si deve sentire Se Sì Sentire Prima però bisogna anche sapere l'italiano Prima di essere belli l Importante è sapere Essere insomma Essere a conoscenza Di come funziona il mondo Ma che cazzo di... Raga sto impazzendo. No Oh, sto vedendo cose Ve l'ho detto che qua ci sono segreti mai visti Allora so che questi potrebbero sembrare solamente alberi Ed effettivamente mi sto chiedendo perché mi sono così stupito per degli alberi Però se ci pensate questi alberi non sono semplici alberi Perché non si vedono così belli su Minecraft Vanilla Ce cioè, ne sono meravigliosi, straordinari, stratosferici, super fighi, aleogenonci Cioè proprio sto prendendo anche i meloni che ci servono per sopravvivere Stiamo razziando tutto quanto. Perché appunto siamo in modalità super sopravvivenza. E quindi dobbiamo per forza super sopravvivere. Perché qua è super difficile. Vabbè la smetto ok. Però ci sta super troppo fare questa roba qua. Perché è bellissima. <ride> Vi giuro è bellissima. È bellissima. Va bene. Eh, qua quindi bella. Qua c'è la palude. Ok qua, questo è un fiume. Qua ci possiamo pescare. I pesci, eh? I pesci, quelli là che magari si possono pescare Quelli che li prendi eh, al supermercato, no? Giusto, si possono prendere al supermercato i pesci Ma che cazzo, raga, non sono normale Lì lontano vedo qualcosa Ma quello lo vedremo nel prossimo episodio Intanto vi ricordo di lasciare like o iscrivervi al canale O attivare la campanellina E mm, vi compaiono altri video Ci vediamo al prossimo Ciao!